È un festival che era attuale dieci anni fa ed è diventato necessario oggi secondo me, perché se quando è iniziata la, questa manifestazione, io ricordo la prima volta che sono venuta qui, ero con Luigi Bernardi, eh, si iniziava ad esplorare i legami tra eh, giallo, noir e politica e attualità, Oggi è diventato, forse si è ribaltato, è il noir che ci racconta la politica. Allora ecco, credo che sia il cammino di Politicamente Scorretto il cammino dell'Italia di questi ultimi dieci anni.